Ciao, mi chiamo Carlo, in questo video andiamo ad impostare le ghost notes. Innanzitutto, cosa sono le ghost notes? Sono delle note, appunto, ghost, fantasma, cioè delle note che non hanno un'altezza reale, ma un suono percussivo, quindi io le posso fare comunque su tutte le corde l'invito sarà poi negli esercizi che ti linko qui sotto a trasportare la cosa su tutte le corde, perché comunque ogni corda ha una tensione diversa e quindi sotto le dita suona diversamente e va esercitata anche quella. Allora, come facciamo fisicamente una ghost? Noi partiamo dalla nota reale appena suonata, andiamo a prendere sempre un re, corda di là, tasto 5. Abbiamo questo re, alleggerire la pressione sulla corda ma senza lasciarla perché altrimenti suonerebbe a vuoto e senza adesso sentiamola così è reale io alleggerisco ok e devo andare a sentire questo effetto percussivo se la tengo troppo leggera o suona a vuoto o suona questa cosa qua che è un armonico. Quando io sfioro la corda, soprattutto sui tasti 5, ho gli armonici, quindi il rischio di andare a prendere un armonico è alto. E infatti, eh, per esercitarla, per suonare secondo me bene una ghost note, noi dobbiamo farci aiutare anche dalle altre dita. Quindi dopo aver suonato il Re, alleggerisco la corda, appoggio anche uno o più altre dita, in questo modo non ho questo suono con un principio di armonico ok? quindi devo esercitare questa cosa sulle diverse dita sarà di eh, diverso poi perché se io metto il re con l'anulare lo stoppaggio con le altre dita dovrà essere fatto con l'indice medio oppure anche con il mignolo vedi? io qua oltre ad appoggiare il re con l'anulare vado comunque a mettere l'indice e il medio e a volte anche il mignolo in questo modo ho una ghost ben definita allora inizialmente andiamo a suonare quattro volte il re come da dispensa che ti allego e quattro ghost note mi raccomando, mano destra alterna sempre le dita indice medio, ogni colpo, e poi soprattutto quando suoni le ghost non alleggerire, cioè non deve essere suonata con un'intensità minore, più piano, perché la ghost, devo pensare che sia fatta con la destra, la ghost è tutta questione di mano sinistra secondo me. Quindi la mano destra colpisce nello stesso modo della nota reale anzi, eventualmente puoi pensare di colpire un po' più forte perché comunque la ghost fatica di più a farsi sentire se non la stoppi bene e quindi eventualmente suona più forte, ma non più piano, però di massima in linea generale suona uguale. Eh, quindi andiamo a suonare quattro volte con il re, con il dito 1. Quattro ghost aiutandoci anche con le altre dita, poi cambiamo dito. Andiamo col medio sul re, altri 4 poi stoppiamo cambiando dito. E poi cambiando dito, ancora mignolo. Okay, questo me lo fai poi su tutte le corde. Uh, come vedi io ragiono sempre comunque un dito, un tasto di qua, quindi l'impostazione comunque della mano è più o meno un dito, un tasto. Puoi chiudere leggermente, però l'idea rimane, rimane poi, poi quella. Nel secondo esercizio invece andiamo a suonare soltanto più una nota reale e tre ghost. Col medio anulare benissimo questa secondo me è un bell'aiuto per impostare bene e in maniera giusta la ghost note ricordo ti faccio vedere anche un attimo di qua non so se no, è difficile farlo vedere quando io suono il re schiaccio così, quando appoggio vado a alleggerire leggermente e scendo anche con un altro, almeno un altro dito in maniera che eh, le dita sono ben appoggiate ma non schiacciano il ferretto perché altrimenti uscirebbe la nota eh, quello che hai sentito nell'introduzione era un miscuglio sempre sul re l'ho fatto con tutte e quattro le dita nella prima parte dove suonavo ok e, è soltanto un miscuglio ritmico io suono un re Ghost, re, pausa di ottavo, ghost, re, ta, ta, ta, poi cambio dito e vado sempre a fare il re con, uh, con il medio. Invece l'ultima cosa che sentite era un pochettino più avanzata... Parlava di ranking della mano destra, ma è una cosa più avanzata, magari la vediamo in un altro video. Io con i miei allievi solitamente ho un metodo ben definito dove ho scritto degli esercizi e ci sono delle, delle altre cose graduali, magari più avanti ne farò vedere qualcosetta. Eh, nel frattempo ti ringrazio, conoscevi le Ghost, le suonavi già, le suoni anche in questo modo, hai delle maniere alternative per suonarle? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo! Thank you.